Spirito Santo è in mezzo a noi. Amen. E vuole usare la vita di ognuno di noi. Lascia di usare da Dio. Non resistere allo Spirito di Dio. Dobbiamo imparare a farci condurre dallo Spirito Santo. Amen. Lo Spirito Santo è colui che ci guida, ci conduce che ci usa per la sua gloria Bene? e questa mattina vogliamo proprio parlare di questo dell'essere condotti dallo spirito santo Vogliamo leggere Giovanni capitolo 3 il verso 8 il vento soffia dove vuole e tu ne odi il suono ma non sai da dove viene né dove va Così è per chiunque è nato dallo spirito. Bene. Il vento soffia dove vuole. Questo è l'anno della vittoria. Per avere la vittoria dobbiamo imparare ad essere condotti dallo spirito di Dio. E quando qui leggiamo vento, in realtà stiamo leggendo pneuma, che è la stessa parola in greco usata per spirito. Quindi quando tu leggi qua il vento soffia dove vuole puoi sostituire la parola vento con lo spirito santo di Dio sta dicendo lo spirito santo soffia dove vuole. E tu ne odi il suono. Sapete la cosa interessante è che anche il suono veniva da fonema che è usato anche per l'inglese, per il telefono, proprio perché lo Spirito Santo porta con sé una comunicazione, un discorso, una rivelazione. Quindi lo Spirito Santo soffia dove tu vuoi, dove lui vuole, e tu ne puoi sentire la sua rivelazione. Amen. Tu non sai da dove viene né dove va. E così è per tutti quelli che sono nati dallo Spirito, non sanno forse da dove vengono né dove vanno, però lo Spirito Santo li guida e dà rivelazione. Quindi vogliamo oggi poter sentire il suono del suo Spirito, la sua voce e la sua rivelazione. Sapete, negli Stati Uniti d'America stanno facendo dei corsi per addestrare di nuovo i marinai. Voi sapete che oggi quando si guidano le barche ci sono degli strumenti tecnologicamente avanzati e quindi vengono usati GPS, navigatori satellitari, computer per tracciare le rotte delle navi. Però in effetti adesso li stanno riaddestrando per poter navigare usando le stelle. Stanno tornando ai sistemi antichi, di navigazione e dici perché? perché c'è un pericolo che qualche paese che voglia fare la guerra praticamente per confondere il nemico vada a distruggere i satelliti i GPS o i computer attraverso delle bombe elettromagnetiche si chiamano, che creano l'onda che distruggono tutte le attività elettroniche e loro si troverebbero in mezzo al mare senza sapere dove stanno senza sapere come arrivare al punto di destinazione e quindi adesso l'esercito americano gli sta insegnando di nuovo la vecchia maniera di tracciare le rotte i vecchi sentieri, le vecchie strategie e anche oggi noi abbiamo molti metodi, molte strategie però abbiamo lasciato la forma originale di portare avanti la nostra vita molto spesso dirigiamo la nostra vita con consigli umani dirigiamo quello che facciamo con i consigli umani, come se fosse una grande azienda, come se ci fossero eh, diciamo delle cose buone da fare, però quello che noi leggiamo nella Bibbia, negli Atti degli Apostoli è che anticamente la Chiesa era guidata dallo Spirito Santo di Dio, il vecchio modo di navigazione della Chiesa antica era lo Spirito Santo di Dio e noi dobbiamo tornare ad essere guidati, e condotti dallo Spirito Santo non più dal tuo modo di ragionare non più da qualcosa di buono ma da quello che lo Spirito Santo dice perché quando tu sarai mosso dallo Spirito Santo allora Dio ti renderà partecipi al trionfo di Dio secondo Corinzi 2.14 ora si è ringraziato Dio il quale ci fa sempre trionfare in Cristo e attraverso manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza in realtà qua non dice ci fa sempre trionfare in Cristo ma ci rende partecipi del trionfo di Cristo ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo dice in realtà C è una piccola differenza però è molto è molto è molto perché quando tu sei guidato dallo Spirito Santo lui ti fa diventare partecipi dei suoi per esempio nell'antico testamento quando il popolo doveva attraversare il Mar Rosso Dio soffiò e il mare si aprì e Israele passò dice la Bibbia che quando anche l'esercito degli egiziani cercò di fare la stessa cosa il mare si richiuse e morirono tutti gli egiziani però guardate cosa succede dopo la Bibbia dice che tutte le nazioni intorno temettero Israele e non fecero più nulla di loro. Iniziarono ad avere paura di un popolo di schiavi perché Dio era con loro. Bene. Anche quando arrivarono a Gerico, Gerico era una città muragliata con mura alte, c'erano i giganti, c'erano, eh, potremmo dire oggi, erano armate fino ai denti. Però lo Spirito Santo gli dice di fare una cosa strana. Dice iniziate a girare intorno al muro una volta al giorno per sei giorni. E qualcuno gli dice, ma noi siamo venuti a combattere una battaglia, prendiamo le armi, lanciamo le frecce, buttiamo i cannoni, facciamo qualcosa. No, dovete girare attorno al muro. E loro giravano attorno al muro come degli stupidi. E penso che i soldati da sopra le mura li guardavano e se la ridevano, perché ci sono scemi. Invece di attaccare la città si mettono a girare attorno, tutti quanti, ma sono stupidi. E l'ultimo giorno, il settimo giorno, Dio disse girate attorno sette volte. E quindi loro girarono la prima, girarono la seconda, girarono la terza, girarono la quarta, girarono la quinta. E qualcuno secondo me la diceva che stiamo girando a fare, ma quando facciamo la guerra? Girarono la sesta, girarono la settima e all'improvviso gridarono e le mura non Pensate che manicomio. Come si può vincere una guerra camminando attorno a un muro e gridando. Oppure con Gedeone come loro andarono contro un esercito enorme, 300 persone armati di una fiaccola, di un vaso e di una tromba. E vinsero. Noi dobbiamo imparare ad essere guidati dal soprannaturale, anche nella tua vita. Non devi ragionare con la tua testa, perché Dio opera nella maniera che Lui vuole. Lui deve dimostrare che è Dio. E per farlo lo fa in maniera soprannaturale, per questo dobbiamo imparare ad essere condotti dallo Spirito Santo di Dio. Perché se Dio dice una cosa, Dio la farà. Immagina che loro avessero detto a Dio Dio, perché devo girare attorno alle mura? quello che Dio dice lo dice perché ti vuole far vincere una guerra per questo dobbiamo imparare ad essere condotti dallo spirito di Dio perché quando siamo condotti dal suo spirito allora la battaglia è nostra molto spesso non combattiamo neanche arrivano direttamente le risposte in maniera soprannaturale e questo è successo anche nel Nuovo Testamento la Chiesa Primitiva era guidata dallo spirito santo, tu puoi leggere tutto quello che faceva lo Spirito Santo lo Spirito Santo parlava, lo Spirito Santo guariva lo Spirito Santo muoveva, non erano soltanto delle persone che ascoltavano la guida dello Spirito Santo e si muovevano in base a quella guida. e Dio gli rendeva partecipi dei suoi trionfi Alla stessa maniera quando noi preghiamo per un malato non è il nostro trionfo, è il trionfo di quello che Gesù ha fatto sulla croce quando noi facciamo un demone, non è il nostro trionfo, è il frutto di quello che ci sono fatti i sottocosti. Però lui ci rende partecipi del suo trionfo. Mi sembra quasi la storia di Massimo Troisi. La sapete la storia quando Massimo Troisi doveva comprare il televisore con il fratello. Il televisore costava un milione e cinquantamila lire e quindi parlò col fratello perché dovevano fare un regalo mi sembra che sia la madre se non mi sbaglio. diceva compriamoci il televisore alla mamma ce lo compriamo insieme Dice, però io non ho molti soldi prof, facciamo una cosa, tu ci metti un milione io ci metto la 50.000 lire così ci compriamo il televisore a mamma e il fratello dice sai che c'è di nuovo, questo punto io lo compro proprio io no? e eh no, il regalo ce lo dobbiamo fare in due e tu ci metti un milione io ci metto 50.000 lire così siamo noi con Dio Dio ci rende partecipi dei suoi tirompi. Dio ha fatto tutto, a noi spetta soltanto una piccolissima parte, ma che ci costa tanto. Ubbidire a quello che Dio ha detto. Ubbidire a quello che Dio dice nella parola di Dio, e ubbidire alla guida del suo spirito. Poi il resto lo fa lui. Non è meraviglioso questo. Però quanto ci costa? Siamo tutti siamo dei coccioli. Diciamo. Ci costa ubbidire. Dio dice una cosa, noi facciamo poi le cose non vanno perché che ce la prendiamo con ah, Dio, le mura di genico non sono cadute, noi siamo andati lì con la rete per buttarla a terra, con le nostre forze non è successo nulla, signore, ma te lo hai detto, gira dobbiamo imparare ad ascoltare, ad ubbidire alla parola, perché nell'obbedienza ci quando siamo condotti dallo Spirito, la parola di Dio, arriviamo a vedere Dio che opera e sopra la terra. Così erano guidati nella Chiesa di Dio. Atti 1, dal verso 1 al verso 2. E infatti, io ho fatto il primo trattato a Teofilo circa tutte le cose che Gesù prese a dire, a fare e insegnare. Verso 2. Fino al giorno in cui fu portato al cielo dopo aver dato comandamenti per mezzo dello Spirito Santo agli apostoli che gli aveva scelto. Come aveva dato questi comandamenti il Signore? Attraverso anche Gesù era guidato dallo Spirito Santo. A me. E cosa succede quando sei guidato dallo Spirito Santo? Atti degli Apostoli, capitolo 2, verso 4. Bellissimo il libro degli Atti, ci parla di come lo Spirito Santo è Tutti furono ripieri di Spirito Santo e cominciarono a parlare in nuove lingue. Secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Quando sei guidato dallo Spirito Santo, le tue parole sono diverse. Non è lo stesso modo di parlare degli altri. Ma il tuo modo di parlare è differente. Si vede che sei un cristiano. Si vede che sei cristiano. Non ti scoraggi come gli altri. Non maledici come gli altri. Ma il tuo modo di parlare è differente. Perché lo Spirito Santo ha messo qualcosa di nuovo dentro di te. Tu sei la nuova creatura e non puoi parlare più ma inizia a parlare in una maniera differente. Atti degli Apostoli, capitolo 3, verso 4. Pietro con Giovanni, fissato gli occhi su di lui, disse guarda noi. Disse guarda noi perché loro lo guardavano in una maniera diversa. Tutti i giorni erano passati davanti a te, tutti i giorni avevano visto quello zoppo, ma in quel giorno lo videro in una maniera diversa. Quando tu ricevi lo Spirito Santo, inizi a vedere le persone in una maniera diversa, inizi a vedere le cose in una maniera diversa. E questo ti aiuta a vedere come Dio vede. Inizi a vedere i problemi, il vigico tuo marito, non come il problema di tuo marito, ma come il diavolo che tiene il tuo marito e quindi tu inizi a citare il diavolo non a far volare più i piatti in casa perché non serve se il problema è il diavolo tu devi citare il diavolo tu devi litighi con la persona devi iniziare a guardare in una maniera diversa lo spirito santo ti vuole far vedere le cose in una maniera diversa anche molto spesso quando succedono le cose i problemi, le difficoltà anche alcuni tipi di malattie sono conseguenza di opera del diavolo e noi dobbiamo imparare a prendere autorità e facciare via Satana con tutti i suoi spiriti, perché Gesù ti ha dato autorità per lui. Amen. Quindi parlare in una maniera diversa, guardare in una maniera diversa. Atti 4,31. Dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò e tutti furono riempiti di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Quando noi riceviamo lo Spirito Santo iniziamo a parlare con franchezza, non più con codardia, non più con paura. Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma uno spirito di coraggio, di forza e di franchezza per dire alle persone, chiaramente, che è possibile essere. Quando c'è lo Spirito Santo tu hai quella franchezza per dire a una persona, se continui così andrai all'inferno. Devi ravvederti, devi battezzare, devi credere nel Signore Gesù per la salvezza del tuo peccato. Bisogna parlare con franchezza, però questa franchezza tu la ricevi quando ricevi lo Spirito Santo. Amen. Atti 5:32. E di questi fatti siamo testimoni, noi come pure lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a lui. Pietro parlò davanti al Signore, lo volevano uccidere, non aveva paura, lui non era solo, lui era lì a testimoniare come lo Spirito Santo stava facendo, lui era con lo Spirito Santo, dove lui andava lo Spirito Santo andava lì con lui. Quando tu sei guidato dallo Spirito Santo, ecco che lo Spirito Santo cammina insieme con te. Ero che camminò con Dio per 300 anni dopo non fu più trovato. Dio lo prese e si è trovato. E anche tu puoi camminare con Dio. Puoi camminare con lo Spirito Santo. Se ti lasci guidare dallo Spirito Santo tu inizi a camminare con lo Spirito Santo. E dove tu vai lo Spirito Santo viene. Non vieni più in chiesa ad incontrare Dio. Ma sei tu che sei il tempio dello Spirito Santo e porti Dio dovunque vai. Bene. Atti degli Apostoli 6, 6.3. Cercate dunque, fratelli, tra di voi, sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito Santo e di saggezza, ai quali affideremo questo incarico. Quando sei condotto dello Spirito Santo, lo Spirito Santo ti promuove. C'era un problema. Bisognava trovare qualcuno che fasse i piatti a tavola, nella perché c'erano le discussioni, gli apostoli non potevano fare le cose materiali e contemporaneamente avere il tempo di pregare per i malati, di predicare la parola di Dio. Quindi scelsero sette uomini, sette diavoli, tra cui c'era anche Stefano e Filippo. Però erano persone ripiene di spirito. E quello che succede quando tu sei guidato dallo Spirito Santo è che lo Spirito Santo ti promuove. Lo Spirito Santo ti porta a livelli più alti spirituali. Filippo era lì come diavolo servendo, però lo Spirito Santo era con lui. E la Bibbia dice che quando furono dispersi, Filippo pregava per i malati e c'erano tante guarigioni. Alla fine tu leggi che Filippo è l'Evangelista Filippo. Dio gli diede un ministero. Però non iniziò così. Iniziò portando i piatti a tavola. Ma lo faceva di pieno dello Spirito Santo di Dio. Quando tu sei condotto dallo Spirito Santo di Dio, anche quando stai lavando a terra, lo Spirito Santo è con te, lui ti promuoverà e ti darà un ministero, lui ti promuoverà e ti userà con potenza, perché lui vede la fedeltà nelle piccole cose. Ma quando tu non sei condotto dallo Spirito e sei condotto dalla tua carne, allora vuoi promuoverti, Dice no, allora io devo fare il pastore, io devo predicare, io devo fare questo, io, io, io, io, io, io, io devo fare l'altro io devo fare questo, io devo fare questo, io oh, io oh. ho, alla fine si fanno solo qua. Ma quando sei condotto dallo Spirito Santo, lo Spirito Santo ti porta alle cose umili, perché l'umiltà precede la gloria. E allora quando lui ti conduce, ti abbassa perché ti vuole promuovere. Condotti dallo Spirito Santo. Quante cose succedono quando siamo condotti dallo Spirito Santo? A me? Atti 7,55, tutto il libro degli atti parla dello spirito santo. Ma Stefano, pieno di spirito santo, fissando gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua testa. Wow! Lo stavano uccidendo, lo stavano mortonizzando, ma Stefano, che era guidato dallo spirito santo, era ripieno dallo spirito santo, vedeva le cose celesti, vedeva le cose spirituali, non vedeva che lo stavano uccidendo, ma vedeva i cieli aperti e Gesù seduto alla destra del Padre. Quando sei condotto dallo Spirito Santo inizia a vedere visioni spirituali, inizia ad avere la visione di Dio per vedere le grandi cose di Dio. Se vuoi iniziare a vedere le grandi cose, devi essere guidato, condotto dallo Spirito Santo. Amen. Atti 8. 29 ogni capitolo di altro parla dello santo. disse allora lo spirito a Filippo va avanti e raggiungi quel carro Questa è bella, perché Filippo era a piedi e il carro stava camminando quando tu sei condotto dallo spirito santo lo spirito santo aumenta la tua velocità se leggi la storia di Elia quando aveva paura gli appare un angelo e gli date a mangiare una focaccia e dice che lui corse talmente tanto veloce che arrivò prima dei cavalli. Quando sei guidato e condotto dallo Spirito Santo, Lui accelera la tua velocità. E le cose che nella tua vita materiale o spirituale hanno bisogno di anni, di decine, di centinaia di anni, lo Spirito Santo le va a realizzare in dei momenti. Perché ti opera nel soprannaturale. Quando siamo condotti dallo Spirito, noi avremo un'accelerazione spirituale e materiale. Atti 9:31. La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Samaria, la Galilea, essa cresceva e camminava nel timore del Signore, colma del conforto, dello spirito e moltiplicava. Quando sei guidato e condotto dallo Spirito Santo, lo Spirito Santo ti fa crescere, moltiplicare e ti, fa, ti dà conforto, ti dà consolazione dello Spirito Santo. Quando è bello quando tu leggi Paolo e Barnaba che erano nella prigione, lo Spirito Santo gli aveva detto di andare in quella città. E quindi Paolo e Sila arrivano in quella città e cosa succede? La ce l'ha, li prendono, vengono picchiati, vengono riotti male e vengono rinchiusi nella parte più profonda della prigione. E sapete, le prigioni erano costruite in discesa, quindi tutti i bisogni che facevano i vari detenuti nelle proprie celle scendevano piano piano, diventavano una sorta di fubiciattolo e andavano a finire nella parte più profonda della prigione, proprio dove stavano. Quindi immaginate che bello ambiente era. Però mentre erano lì, non è che. Sira sì, disse vicino a Paolo: Paolo, ma quando mai il Signore ti ha guidato qua? Ma che ti sei venuto? Che ti sei mangiato gli riseri di peperoni? No. La Bibbia dice che Paolo e Sira sì, lodavano il Signore, erano consolati dallo Spirito Santo, cantavano di gioia e le catene si rompevano. Ho detto prima alla pastora che quando c'è la lode, le catene si rompono, però quella lode viene perché tu sei condotto dallo Spirito Santo. Quindi c'è gioia nel tuo cuore, ti viene spontaneo cantare, è una nota che nasce dal cuore, che ti fa saltare, che ti fa gridare, come Davide che cantava, che danzava davanti all'arca, che girava, e le persone lo prendevano anche in giro, ma lui non se ne importava, perché lo stava facendo per il suo tiro. Questo succede quando tu sei condotto dallo Spirito Santo e ti moltiplichi. Lo Spirito Santo farà crescere, ti farà avanzare nelle cose materiali e nelle cose spirituali. Atti capitolo 10, verso 19. Mentre Pietro stava riflettendo sulla visione, lo Spirito gli disse, ecco tre uomini di Certo. Cosa era successo? Per i, i giudei era impensabile avere a che fare con i padani. Non potevano andare nelle case dei padani, non potevano mangiare con loro avere a che fare con loro. Ma arriva lo Spirito Santo e cambia tutta la loro tradizione religiosa quando sei condotto dallo Spirito Santo lui rompe le tue tradizioni religiose e cambia la tua maniera di pensare ne rompe le tradizioni religiose disse vicino a Pietro vai senza indugio con loro perché sono io che ti sto mandando e nonostante la sua tradizione religiosa nonostante le sue idee dicessero il contrario Pietro fu ubbidiente allo Spirito Santo non sapeva dove andava però sapeva che era lo Spirito Santo. E quindi lui si ritrovò in quella casa, dove a un certo punto scese lo Spirito Santo, furono tutti battezzati di Spirito Santo. E Pietro comandò che fosse lo partecipante. Era impensabile. Quando ritornò, subito lo aggredirono i religiosi cristiani. Tu sei andato in casa di persone incirconcise, hai mangiato con loro, li hai fatti battezzare, ma che fa? lo Spirito Santo e dice la Bibbia che loro gioivano e Dio aveva steso la grazia anche per la di generazione prego Quando lo Spirito Santo ti guida lui rompe, dobbiamo scegliere di seguire Gesù e quindi lo Spirito Santo rompe, rompe, rompe la tua maniera di pensare, la tua mentalità, quello che tu pensi. A me al capitolo 10 atti degli apostoli capitolo 11 verso 12 lo spirito mi disse di andare con loro senza esitare senza avere alcune situazioni ora con me vengono anche questi sei fratelli e così entrammo nella casa di quegli uomini. lo spirito santo cambia anche i nostri penali lui forse quella giornata aveva programmato di fare qualche altra cosa aveva già la sua bella agenda organizzata aveva chiesto alle persone di casa di preparare da mangiare mentre stavano per mettersi a tavola lo Spirito Santo cambia il programma cioè oggi non si mangia ammazza e mangia però non cibo normale vai a ammazzare e a mangiare spiritualmente lui aveva fame voleva mangiare aveva la sua agenda aveva il suo programma però Dio cambia ogni cosa e quando tu sei condotto dallo Spirito, lo Spirito Santo cambia i tuoi programmi. Forse tu vieni in chiesa che vuoi fare una cosa. O addirittura vieni che vuoi predicare una cosa, lo Spirito Santo cambia e te ne fa predicare un'altra. Oppure vieni che tu pensi di fare le cose in una certa maniera e lui cambia totalmente. Però funziona. Perché? Perché lo Spirito Santo cambia. E possiamo andare avanti nel libro nel capitolo 13 gli apostoli dice sono mandati dallo Spirito Santo nel capitolo 16 gli dice dove andare e come andare nel capitolo 19 ci sono risvegliati dallo Spirito Santo e così via tu puoi leggere in tutti gli atti degli apostoli come lo Spirito Santo va dove? e fa tante di quelle cose spesso abbiamo navigato con la nostra strategia umana capire? nella nostra vita nel nostro modo di fare le cose e anche nella chiesa ma dobbiamo tornare alla maniera antica, dobbiamo essere guidati dalla parola di Dio e dallo Spirito Santo di Dio, perché quando siamo guidati dallo Spirito Santo di Dio, allora le cose funzionano. Quando vedo alcuni fratelli la loro economia non va bene, E poi tu vedi che non sono fedeli in quello che la parola dice, nelle decine, nelle offerte. Non stiamo seguendo quello che la Bibbia dice, non stiamo seguendo quello, quello che lo Spirito Santo dice. Non funzionerà. Ma io lavoro, lavoro, però ho un bel soldi di mettere una borsa forata. Questo è quello che dice la Bibbia. Invece succede il contrario. La Bibbia dice nei salmi che quelli che amano Dio, che Dio ama, guadagnano le stesse cose dormendo. È meraviglioso. Perché la nostra prosperità non dipende da quante ore lavori al giorno, non dipende dal tuo principale di lavoro, se fai un buon lavoro o un cattivo lavoro, ma dipende dall'eterno. Se tu offri le chiavi, i principi di Dio, ti lasci guidare da Dio, ti lasci guidare dallo Spirito Santo, tu vedrai che tutta la tua vita cambierà. Molti ti possono dare dei buoni consigli umani. Sicuramente hanno anche buone intenzioni, un parente, un amico guarda fai questa cosa, fai questo vedo questa cosa con i tuoi figli ti do questo consiglio umano buono. per esempio oggi si dà tanti buoni consigli alle giovani coppie non vi sposate convivete non fate questo errore di andare a vivere insieme cioè di, di sposarvi andate a vivere insieme senza sposarvi tanto lo fanno tutti, si trovano tutti bene ma non è questo quello che dice la parola di Dio, non è questo quello che dice lo Spirito Santo. Dice, sì, ma tu vedi quanti divorzi ci sono. Invece se vai a convivere, le famiglie che convivono non divorziano, sono felici. È normale che non divorziano, non si sposano. Una volta visto una persona, tu lo sai che le coppie omosessuali non divorziano. Statisticamente le coppie omosessuali non divorziano, non è male, non si possono sposare. Non date retta alle statistiche che ascoltate per televisione, che sono solo che segno. Mondate a tema per convincervi che è meglio essere omosessuali, che è meglio non sposarsi, perché tutte queste cose che sono contro Dio sono meglio di fare la volontà di Dio. Se tu sei condotto dallo Spirito di Dio, se segui la parola di Dio, ubbidisci a Dio e Dio ti farà prosperare. Dio benedirà la tua casa, la tua famiglia, i tuoi figli, alla millesima generazione. Cioè tra mille generazioni, un tuo prode pro pro pro pro pro pro nipote sarà benedetto perché tu oggi stai seguendo il Signore. Le benedizioni di Dio si rinnovano giorno dopo giorno. Ma devi essere connoto dallo Spirito. Con lo Spirito Santo non non sei mai sconfitto. Quando tu ti lasci guidare da lui, lui ti fa partecipe al suo trionfo. Dobbiamo Tornare alla maniera antica di fare le dobbiamo essere guidati da Dio, guidati dallo Spirito Santo. Abbiamo bisogno di una comunione più profonda con lo Spirito Santo e per chi non lo ha per il battesimo dello Spirito Santo. Allora, vogliamo avere adesso un momento per pregare, per adorare il Signore. Io vorrei che tutti quelli che non hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, che non parlano ancora di lingua, possano venire da questa parte Vogliamo che possiamo pregare per il loro battesimo dello Spirito Santo. Gli altri invece che vogliono avere una comunione più forte con lo Spirito Santo, allora venite da quest'altro lato.